Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Bellizzi, dottorando di Fisica dell'Università di Siena. Anche quest'anno si terrà la notte dei ricercatori, però, dato che verrà fatta in maniera telematica, ho deciso di trasportare in questa presentazione quello che vi avrei detto a voce la notte del 27 novembre. Il tema trattato sono i raggi cosmici. Per raggi cosmici si intendono le particelle e i nuclei atomici provenienti dal cosmo che impattano sulla Terra. La scoperta dei raggi cosmici è attribuibile a Victor S. nel 1912. S. effettuò diversi voli su, con palloni aerostatici, portandosi appresso un elettroscopio, e notò che il livello di radiazione aumentava all'aumentare dell'altitudine. Nel suo ultimo volo raggiunse una quota di circa 5.300 metri, mm. e notò che il, il livello di radiazione era addirittura il doppio di quello misurato al suolo. S. inoltre si accorse che il flusso non diminuiva sensibilmente durante le eclissi solari e quindi questa radiazione doveva provenire dallo spazio. Da qui fu coniato il termine raggi cosmici. E grazie a queste scoperte Hess vinse il premio Nobel per la fisica nel 1936 insieme a Carl David Anderson. I raggi cosmici quindi sono particelle cariche prodotte da sorgenti extraterrestri. Le sorgenti si dividono in due categorie, quelle galattiche, quindi quelle poste all'interno della nostra galassia, la Via Lattea, e, per esempio possono essere supernobili, pulsar, e poi vi sono le mm, sorgenti extragalattiche, quindi quelle poste al di fuori della nostra galassia, per esempio i buchi neri supermassivi, oppure gli eventi gamma ray basta. Gli oraggi cosmici sono costituiti principalmente dal 90% da protoni, circa il 9% da nuclei di elio e circa 1% sono elettroni, positroni e altri nuclei atomici più pesanti dell'elio. Il grafico riportato prende il nome di spettro dei raggi cosmici e mette in relazione il flusso di particelle, ossia il numero di particelle che impattano la Terra, con l'energia che esse possiedono. E si può osservare che il flusso decresce all'aumentare dell'energia, infatti si passa da avere mediamente una particella per metro quadrato al secondo per bassa energia, fino a una particella per chilometro quadrato al secolo per altissima energia. Quando un raggio cosmico giunge sulla Terra, esso interagisce con gli atomi dell'atmosfera producendo un gran numero di particelle creando una cascata che viene chiamata sciame. Il raggio cosmico che ha vagato nello spazio e che interagisce con gli atomi dell'atmosfera viene chiamato raggio primario, mentre tutte le particelle prodotte dopo la prima interazione vengono chiamate particelle secondarie maggiore l'energia del raggio primario, maggiore sarà il numero di particelle create, maggiore sarà l'estensione dello sciame. Gli sciami furono scoperti nel 1930 da Bruno Rossi. Lui aveva posizionato dei detector a una certa distanza l'uno dall'altro ma nel 1938 per Roger e Ronald Mads disposero i rivelatori addirittura 200 metri l'uno dall'altro e rilevarono questi sciami, che presero il nome di sciami atmosferici estesi, attribuibili ai raggi cosmici con la più elevata energia. Quindi, grazie al, um, ai raggi cosmici iniziò eh, la fisica delle particelle elementari, questo perché i, i raggi cosmici permisero di scoprire tantissime nuove particelle. Tra queste ricordiamo il positrone, la scoperta del positrone e più, da parte di Carl Anderson nel 1933 e che gli valse il premio Nobel nel 1936 insieme ad Essa, poi il muone, le i pioni, anche le particelle eh, strane, quali il Kaon e il lambda. Nel 1950 circa furono però costruiti anche i primi acceleratori e questi permettevano di ricostruire artificialmente dei raggi cosmici con determinate caratteristiche. Adesso come adesso, ehm, l'acceleratore più potente del mondo si trova al CERN, l'LHC, ma è ben lontano dalle energie estreme a cui arrivano i raggi cosmici. Ma dallo spazio giungono anche altre particelle, oltre ai raggi cosmici. Questi sono i neutrini, i raggi gamma e le onde gravitazionali. Ognuna di esse trasporta informazioni. Per esempio, i fotoni e i neutrini, essendo particelle neutre, viaggiano in linea retta, trasportando l'informazione sulla loro provenienza. Con il termine astronomia multimessaggero si intende, infatti, lo studio coordinato e incrociato di una sorgente attraverso i differenti messaggeri, che sono appunto i raggi cosmici, i neutrini, i fotoni e le onde gravitazionali. Per studiare i, i raggi cosmici abbiamo bisogno di costruire dei rivelatori ed esistono diverse tipologie di rivelatori e queste sono in funzione al flusso che si va a, a studiare. Per esempio, eh, per a basse energie, dove il flusso è maggiore, i rivelatori sono di, di piccole dimensioni e possono, essere, em, e possono essere installati su palloni aerostatici o su satelliti per essere portati ad altissima quota. Ma laddove invece il flusso è molto basso, e quindi parliamo di alte energie, e, e quindi si hanno poche particelle, eh, si ha bisogno di mh, esperimenti situati a terra e questi esperimenti devono avere delle grosse superfici. Ne, per esempio, in queste foto ho riportato l'esperimento Cascade, che ha una superficie di circa 40.000 m2, oppure l'Osservatorio che invece, è l'esperimento più grosso al mondo situato nella Pampa dell'Argentina e che ha una, un'area di circa 3.000 km2. Un altro metodo per studiare i raggi cosmici è utilizzare la luce Cherenkov. Quando una particella carica attraverso un mezzo, essa può andare più veloce della luce nel mezzo stesso, e in questo caso viene prodotta una luce, una radiazione elettromagnetica, che prende il nome di luce Cherenkov. È possibile attraverso telescopi, o comunque rivelatori, osservare questa luce e ricostruire il raggio primario. Quindi possiamo dire che i raggi cosmici hanno contribuito tantissimo all'evoluzione della fisica nel Novecento, ma hanno anche ricadute su campi che sono um, esterni a quelli della fisica. Per esempio, sulla datazione del, um, dei fossili, con, eh, con la datazione del radiocarbonio 14, oppure in campo medico con la PET, e tomografia appunto, che utilizza i positroni o anche con le radiografie eh, attraverso i muoni. Queste radiografie, quello che vorrei appunto ehm, spiegarvi adesso, eh, utilizzano particelle, i muoni, che sono prodotti dai raggi cosmici, dall'interazione dei raggi cosmici, dei raggi cosmici ehm, ad altissime quote, e ehm, queste particelle interagiscono pochissimo con la materia e quindi possono attraversare interi volumi. Grazie a questa tecnica è stata osservata appunto una piramide scoprendo al suo interno una stanza, una stanza che appunto era rimasta sconosciuta perché era inagibile per gli archeologi, oppure anche mh, possono essere utilizzati anche per studiare i vulcani per vedere il, il pericolo di eruzione, o comunque lo stato interno del vulcano. Per esempio, in questa figura è riportato lo studio dell'Etna utilizzando un telescopio Cerenkov. Spero di, che vi sia piaciuta questa presentazione, se avete bisogno di ulteriori chiarimenti io e i miei colleghi siamo sempre disponibili, riportate anche la mia email sotto, e quindi non esitate a scrivermi e vi auguro una buona notte dei ricercatori. Ciao a tutti!